Diaduita a tu, che sono particolarmente contento di girare questo video Anche se è già la seconda volta che ci provo per via della macchinetta e fa le storie perché, perché? questo è un video in collaborazione con niente un po' di meno che kalicious 91 Che non avrebbe nemmeno bisogno di pubblicità, a differenza mia per numero di followers Però, come è giusto che sia in ogni collaborazione semmai è rimasto ancora qualcuno che non la conosce, vi lascio il link al canale e eh, programmazione permettendo anche al video Tra l'altro volevo dire che in questo video indosso Non so se si vede ma spero di sì La maglietta che piace tanto al mio amico Phil Disgusto A cui mando un bacione Ciao caro ma veniamo al punto del video Allora con Cristina Abbiamo pensato di fare un video sui tipi di persone che adesso vanno tanto Nella fattispecie abbiamo scelto insieme di parlare dei tipi di persone in chat Io farò un po' una gay version e lei parla parlerà dei ragazzi che ha incontrato a sua volta nelle chat Io più che altro mi riferisco alle chat di incontri che rende il che rende tutto più divertente, ok? Stamattina non so parlare. Il primo tipo, che paradossalmente a me sembra il più assurdo, eh, l'ho chiamato il romantico. Perché l'ho chiamato il romantico? Perché comunque, sia se parliamo di chat di incontri per carità, l'amore può capitare, non bisogna escludere mai niente nella vita. So, So di tantissima gente che si è conosciuta in questo tipo di chat E poi magari si è anche sposata, no? che ha avuto bambini Però diciamo che uno si aspetta un altro tipo di incontro Un po' più basato, come dire, sull'intimità Voglio cercare di fare questo video accessibile a tutti Quindi non entriamo nei dettagli E eh, l'ho chiamato il romantico perché, perché ha una descrizione del tipo Uh, cerco uh, relazione con un ragazzo di età compresa tra i 18 e i 35 anni uh, possibilmente che viva nei dintorni della città di XYZ perché vorrei una frequentazione eccetera eccetera cioè coraggiosi ragazzi miei in un sito dove magari la maggior parte hanno uh, che ne so, un 30% delle foto chiuse con il lucchetto perché non sono foto vestiti. Molto coraggiosi, devo dire. Il secondo tipo senza volermi ergere a paladino della grammatica o grammarnati come si usa dire ora, l'ho chiamato l'analfabeta di ritorno, cioè, perché non solo non sanno più corteggiare arrivano subito al dunque però non è questo il punto però l'analfabeta di ritorno è colui che magari ha 30-35 anni non fa come fa faccio magari io che sono il primo a fare degli errori di battitura però poi magari me ne accorgo e li correggo o mentre scrivo o anche dopo con un piccolo asterisco ma mi scrive delle oscenità del tipo tirocigno e sottolineo e magari scrivo anche tiro cigno un po' come il cigno l'animale uh, oppure che ne so uh, ci sono anche errori di, di maggiore uh, di minore gravità tipo mettere il punto interrogativo cioè che pesci che arrivi con una domanda però cavolo c'è cioè, un, un attimo un attimo di sforzo poi c'è un altro tipo che io scherzosamente definisco l'attore hard se tu fai un filmino, diciamo così, a luci rosse è normale che decidi per contratto di far vedere determinate parti del tuo corpo, non solo in video ma anche in foto l'attore hard della chat è colui che ha già pronte uh, le foto del corpo e specialmente in un special modo di quello che viaggia tra le gambette eh, questa, a questa gente ho imparato a rispondere a un certo punto guarda a me le tue foto non interessano a me interessa la pratica magari non così magari anche in maniera un po' più diretta però come ho detto prima voglio rendere questo video il più possibile accessibile un po' a tutti abbiamo ancora un altro tipo che chiamerò il decapitato voi vedrete l'aspetto di queste persone fino a qui fino a dove dovrebbe vedersi la mia mano e il bello è che ti contattano con la tranquillità di chi ha la foto intera no? allora tu poi gli dici ma posso vedere che viso hai? se sei fortunato hanno una foto tra le foto private Oppure te la mandano via email E quant'altro Ma mi è anche capitato Di qualcuno che mi avesse detto Oh, non ho foto Allora che cazzo ci stai a fare Oppure addirittura, eh Ma tanto ci conosciamo di persona Così mi vedi Ma anche no, caro bello Perché io non voglio essere esagerato però, se magari mi hai detto di avere 50 anni e poi ne hai 65, come la mettiamo? Quindi, questo non è un tipo di persona che non solo eh, incontr non incontrerei, ma ne avrei anche discrete difficoltà a continuare la conversazione. L'ultimo tipo, perché non voglio che venga un video di 40.000 minuti, l'ho chiamato il giocatore di ruolo. Ora, siccome non voglio essere troppo esplicito, diciamo che quel tipo di persona che per rimorchiare, per rimorchiare ha bisogno di sapere un attimino chi fa l'uomo tra virgolette chi fa la donna della situazione che si può anche stare come curiosità però quello che fa schifo personalmente a me fa schifo e fa anche un po' ridere da una parte perché è un po' da poracci oggi è sono preso bene con il romano e quando ti chiedono diciamo così in altri termini se sei eh, più ricettivo o più assertivo a letto a parte che mi hai appena detto ciao e quindi non è detto che io venga a letto con te ma poi veramente a 2016 in un bisogna essere rinchiusi in queste cose ma un po di fantasia ma no ma non è che un po' di fantasia solo perché siamo uomini Io penso che a meno che una donna non è messa proprio male Io penso che anche una donna possa piacere un po' di fantasia Un po' di novità se No ragazzi, le coppie veramente credete che durino soltanto su sole cuore amore? Io non credo Volevo dirvi prima di concludere Siccome l'altra volta c'è stato un problema con le visualizzazioni eh, dato da youtuber non dalle persone se vi va eh, specialmente se siete nuovi iscritti andatevi a vedere il video precedente che è una challenge che a quei pochi che sono riuscito a vederla ho visto è piaciuta spero piaccia anche a voi bene io ringrazio a questo punto Cristina per la collaborazione ringrazio veramente tanto perché uno pensa questi grandi numeri manco te canano invece no è stata disponibilissima uh, mi raccomando se non la conoscete ancora passate da lei vi lascio il video e il canale come ho detto prima un saluto ai miei iscritti fedeli di sempre un saluto anche ai nuovi sperando che ce ne siano e noi ci vediamo vediamo al prossimo video ciao a tutti